Siamo con Angela Nanetti, autrice di Il figlio prediletto, uscito quest'anno per l'editore Neri Pozza. E volevo chiederle innanzitutto eh, per quale motivo ha scelto di ambientare questo, parte di questo suo romanzo in Aspromonte, dato che l'incontro che vedremo tra poco si chiama Aspromonte, eh, terra di bellezza e, e violenza, quindi queste contraddizioni. Volevo sapere qual era il motivo perché l'aveva spinta a ambientarlo proprio qui. Ma, ehm, nel romanzo io racconto, almeno così ho pensato, la storia di, della costruzione di due identità eh, in tempi diversi, eh, comunque con dei legami familiari, due identità che si costruiscono nel tempo faticosamente, con dolore, eccetera. Mm, ho immaginato mm, Laspromonte, mm, perché io l'ho preso come una sorta di metafora di una condizione, una condizione di chiusura, una condizione di oppressione, una condizione di, di, di non libertà, eccetera, da cui queste due identità, cioè eh, questo giovane e poi successivamente la nipote, partono proprio per costruirsi altrove e eh, per un rientro, poi quando avranno completato in qualche modo questo percorso che consente a loro di rivedere la realtà di partenza, forse con occhi diversi. Insomma, questo potrebbe essere una lettura de delle mie ragioni. Però, ehm, francamente, la letteratura e il romanzo hanno delle ragioni alle volte che sono poco spiegabili. Perfetto, passando più nel magari più nel dettaglio, eh, il libro racconta di una storia di pregiudizio e di resistenza al pregiudizio che si snoda tra la Calabria e l'Inghilterra con due personaggi e che va dagli anni 70 fino ad oggi e quindi volevo chiedere come se il pregiudizio e la, sua, e la resistenza adesso cambia nel tempo e nello spazio? Eh, se ha scritto in maniera differente su una resistenza al pregiudizio che avviene in Calabria, magari negli anni 70, rispetto a una che può avvenire oggi in una terra diversa. Io ho scelto la Calabria, ripeto, perché immaginavo questa realtà chiusa, opprimente, poi addirittura all'interno di questo ho messo anche una famiglia di Andrangheta, che è la realtà da cui parte Nunzio, il protagonista la mia narrazione mia, cioè quella di Nunzio e di Annina arriva fino a fine anni 90 non oltre Mh, ho scelto quegli anni perché gli anni 70 perché mi permettevano di utilizzare anche un'informazione che io non avevo che attualmente non ho di fatto io non posso dire di conoscere la Calabria la Real, se non attraverso forse anche degli stereotipi degli stereotipi Mh, negli anni 70 diciamo La Calabria balza purtroppo agli onori della cronaca e queste parti interne ancora di più eh, per dei fenomeni che sono quelli eh, del, del, del banditismo, ci sono i primi sequestri e via di seguito, che mi forniscono tutta una serie di, di, di materiale per, eh, per entrare in una realtà, nella realtà appunto di questa... Um, di, di questo mondo da cui i protagonisti partono. Eh, L'altra cosa che mi chiedeva non la ricordo più: come cambia la resistenza al pregiudizio? Ah, come cambia la resistenza al pregiudizio nel tempo e nello spazio? Io penso che la Clabria attuale, ripeto che è mondo vario e composito, immagino sia molto anche cambiata rispetto a quella degli anni 70. Mi auguro e penso che, che anche sia così. Ehm, quella Calabria che io immagino allora, da cui parte Nunzio, è una Calabria in cui alla chiusura, alla, eh, alla chiusura culturale, diciamo, e, alla, mh, si, si somma, e, alla, e ai condizionamenti familiari, socio-familiari, si somma anche un problema di identità difficile, dolorosa, come quella di Nunzio, che scopre all'improvviso di essere gay. Attualmente eh, diciamo, le difficoltà sono, sono le stesse, sono mutate. Io non, sono, non conosco oggi questa realtà. D'altra parte io ho raccontato un romanzo che è poi insomma, una storia di due, di due esistenze, di due, di due vissuti che immagino che si possa anche collocare non solo in Calabria, si possano collocare non solo in Calabria ma anche altrove. Ok, lei ha scritto anche molti libri per ragazzi eh, volevo sapere se eh, quando si scrive rivolgendosi a una platea di giovani e giovanissimi come cambia l'approccio di uno scrittore se magari cambia il linguaggio eh, cambiano i messaggi eh, se si sente più responsabilità nel veicolare un messaggio quando si parla a giovani e giovanissimi Dunque, la differenza fondamentale secondo me è nella libertà narrativa cioè quando si, si scrive per adulti c'è una libertà totale perché naturalmente non si assume nessuna responsabilità verso, verso il lettore eh, quando si scrive per, per ragazzi e soprattutto per bambini almeno io quando scrivo, quando ho scritto, quando immagino che scriverà ancora eh, una responsabilità la assumo anche senza volere Intendo dire che soprattutto quando scrivo per bambini, ma forse anche per ragazzi, io faccio riferimento a un lettore interiore, a un lettore interiore che, eh, che, che, che mi guarda e che, e che mi valuta. E più l'età è, è bassa e più la responsabilità, in qualche modo io l'avverto, che non è una responsabilità... Mh, come dire, eh, di tipo morale, scrivere belle cose, buone, perché per, eh, edulcorare i contenuti. Io, se dell'avviso, chi legge o chi conosce un po' del mio percorso, sa che io ho sempre pensato che si possa scrivere qualsiasi cosa e parlare ai bambini di qualsiasi cosa. È il modo in cui si fa, che fa la differenza rispetto alla lettura per adulti. Cioè, quando io scrivo un romanzo per adulti, io costruisco dei personaggi, cerco di entrare lì dentro, io ho cercato di essere Nunzio e Annina, di dare loro voce, scelgo e, il loro linguaggio, il loro... ma quando invece scrivo per bambini io assumo anche una modalità che è quella di tener conto dell'età, della psicologia e quindi io posso parlare di tutto, però devo tener conto del, del, dell'età e del mondo del lettore perché il lettore, a mio avviso, a una certa età va tutelato.